Cloud, ma tu hai un martello enorme! Wow! Sì. Eh! Eh, scusa. Goblin. Eh, i Goblin, ma scusa, ma com'è che te lo vendono sti, sti martelli? Perché anch'io lo voglio comprare, è bellissimo! No, devi picchiarli, picchiali. Eh, ho capito, ma aspetta un attimo. Allora, fermo. Allora, io picchio... Ma dopo dov'è che lo, lo devo, li devo comprare? Cioè... Devi, devi livellare, praticamente. Livellando di più ti danno poi le armi più forti. Eh, e dove, dove, dove li vedo i livelli in tutto ciò? Rango no, 11, no. sono a rango 11 io posso no, negozio tutti, sì. no negozio. questo è il negozio con i roblox e eh, robux la come caspita si chiamano eh, dove lo spadone fammi vedere cloud dove si... fammi come? vedere non, non è uno spadone quello uno spadone. perché Roblo. parli ba alza sembrava, alza sembrava spadone, il volume sembrava. nella testa sembrava uno spadone invece uno spadino ok va bene no no non va bene affatto non va bene eh, ma quindi amici ci sono tipo delle isole qua sopra cioè nel senso ci sono altri posti dove poter andare in questa in questa landa desolata di, mar di martelli dove, dove dove dove è, è una domanda eh. Cioè, ci sono o no non lo so Ah, non lo sai, ok. Perché secondo me andrebbe cercata. Infatti. Ma tipo, secondo me andiamo a provare ad andare più avanti nella mappa. Che secondo me lì ci potrebbero essere andiamo delle dire. cose. Andiamo Peraltro, vedere, io vedo. Tu vai, vai a vedere, poi fammi sapere Claudio. Io qua vedo richieste di gruppo. Pro. Ma che cos'è sta roba? Secondo me dobbiamo sbloccare una nuova area con un bel po' di soldi. Però sono, sono al top di soldi, non ne posso prendere altri. Uh, ok, quindi sì, effettivamente magari bisognerebbe sbloccare una nuova area. Solo che va fatta questa cosa E io anch'io ho il mar martello adesso Però ho solo 2800 Scusa come hai fatto ad uh, Allora L'aria si compra Con 180.000 Eh dice? ma io a 52.000 K Mi dice che sono Con l'inventario pieno Secondo me Perché dovresti Prenderti uno zainetto Tipo upgrade Tipo il tuo posto Cioè il, il, tuo, il tuo Inventario tipo No dei Ok, ok, ok, ok. Eh, ma non so come si fa, dov'è dov che si compra sta ah, roba? Ah, no, ho capito, capito, capito. L'inventario è quello delle armi, mentre i soldi te ne fa andare avanti. Dobbiamo semplicemente ammazzare sti cosi. Ma amici, avete visto la mia mascherina che bella che è? Cos è? è uh, che Cos'è? È un. che caspita di, di voce era, Cloud? Era, è tipo un demonio comunque la mia mascherina. Comunque, adesso possiamo andare alla, nella mm. savana. Non fare versi, che caspita fare, imbecilli. Adesso faccio Non fare versi Ti ho appena detto <ride> Non fare versi Fai un verso Cioè veramente Questo è proprio Sciocchino Allora scusa. Goblin primitivo Io sto ammazzando I goblin primitivi Intanto Ci sta Sono molto belli Questi goblin Cioè sto scherzando Fanno schifo Io uccido i goblin sporchi Eh fai bene Ma scusa ma Cioè la prossima zona Si acquista in 25 milioni Di monetine Stai scherzando Sono Così un po' monet... Eh Sono tantissime è una scam Una truffa un altro, ma perché sembri scemo quando parli? Scusa, non essere perché scemo. Perché io, io non, non, non... È perché piangi. Non, so, non piangere, dai, ce la puoi... Ce la possiamo fare okay, tutti quanti. Ma... Okay. Eh, vabbè, dai, tu, intanto scusa, scusiamoci tutti quanti, ma qua si devono imparare a fare i video, eh, raga. Cioè, io sono ovviamente super esperto, però nel senso qua non è che possono essere tutti come me, voglio dire, cioè... Adesso me la tiro un pochino, ma è la verità, no? Cioè, nel senso... Voglio dire... Io voglio dire a... Ah, scusate... Mi era venuto in mente questa ragazza molto simpatica. Di... Quanto ti manca per arrivare alla zona della savana? Io ci sono già dentro nella savana. Già dentro? Eh, si. Sì. Sono così dentro. No, dai, veloce, però. Muoviti. <ride> <Sto> <ride> Vabbè, dai, entra, entra. Che so che comunque più o meno ci sei, vero? Evolvi okay, okay, okay. gli articoli Posso evolvere gli articoli Però intanto qua posso anche prendere le uova Pet uova Allora aspetta ecco eh, qua. Magari mi esce tipo qualcosa leggendario Vediamo No 3 milioni non ce li ho E nemmeno 200 e... Eh, Silenzio razza di Non lo so eh? che caspita sei Però eh, mi è uscito un pet epico Ah caffè go Scusate tanto Devo vantarmi adesso con il mio pet Epico, raga Adesso con questo qua farò tante appalate di soldi Ma tanti di quei soldi Che voi veramente resterete indietro Ma tipo tutti Guardate qua Guardate eh, Quanti soldi che sto facendo Raga no, Pazzesco Comunque ho notato di Parlare leggermente in corsivo a volte Senza volerlo Secondo me questa cosa è per via delle canzoni che a volte. Cioè, tipo, avete presente che tipo nelle canzoni? Che tipo, c'è Blanco che canta, no? Uh, un po' leggermente in corsivo, secondo me, oppure c'è anche uh, da su prima, a volte che. Non so. Comunque scrivetemi i cantanti che cantano in corsivo. <ride> Perché secondo me a volte un po' queste cose, no? Mi fanno venire un po' di corsivo. Comunque mi dice: per due monete aggiunto al tuo inventario, you rank tap. <ride> Va bene. Sono un sacco avanti, sono 300.000 monete. Io sto prendendo un sacco di pet. Sto continuando ad aprire uova. Va bene. Tu sei più felice, però. Cioè, nel senso che. È eh, sempre... Ma è una cosa deprimente aprire le uova. <ride> è il tuo destino ormai, devi saperlo questo. Cioè. Ok. Ora allora, silenzio tutti, perché qua siamo. Posso schiacciare il trofeo che mi dà dei. delle cose. Vediamo, mi dà tipo dei. Eh, delle cose fighissime. Aspetta, un sacco. Mamma 9 eh, milioni. Ma cioè ho 9 milioni di, di, di monetine Bene Ma che fa 650 Ma perché tu stai bisbigliando cose che non interessano perché a nessuno Perché sono emozionato No devi parlare di cose contestuali Cioè nel senso di cose okay, di cui per parliamo per tutti Di pappagallo. Allora mi è uscito un coso non comune Però no io volevo prendere questo da 3 milioni raga Vediamo un attimo cosa mi riesce è... Un altro epico Un pappagallo fighissimo! Anch'io un pappagallo Posso prenderne un altro Vabbè dai un altro Cioè so che non dovrei ma Non comune per il sedere. Cioè. Vai, un altro, un altro, Io ho sperduto tutti i miei soldi. Un raro, va bene. Adesso sono di nuovo povero, amici. Più di dello spadone di 800 non ho ancora trovato. Però, magari chi lo sa, potremmo trovarne qualcosa qualcosa di nuovo. Adesso siamo a 6 milioni. Guardate, che 25 milioni arrivano subito, eh. Cioè, adesso ormai 25 milioni siamo, ci siamo, amici. Quindi è solo questione di attendere, Cloud, dimmi una, una favola che ti sei appena inventato. Vai, sentiamo, che Allora non lo so, come oh, <ride> lo, lo so. sai? Vai, inventa qualsiasi cosa: tipo che c'è il cattivo che ti vuole. fare eh, dimmi, dimmi. C'erano una volta dei goblin ah, con sì. primitivi eh. con le ossa nella testa. E non riuscivano a vedere. Oh no! Quindi sbattevano uno contro l'altro continuamente. Non lo so una storia, unis Non lo so proprio. Eh no, andava bene. E sbattevano ognuno. E quindi qual è il plot? Cioè, cos'è allora, che succede? Il è che un giorno arriva. Lo non so, non ce la faccio. <ride> un giorno arriva un, un, un maiale, un dinosauro, un dinosauro un grosso. Okay. E se rimangia, e però si ingoia gli scheletri. E muore. Fine. <ride> Quindi muoiono tutti alla fine. sì Che tristezza! Ma Cloud, ma mi hai deluso! Cioè, che storia triste! Adesso voglio sentirne una più felice dopo, però, non adesso. Dopo, Do, inventati una storia più felice e poi me la racconti, ok? okay. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta la storia di Cloud, fighissima. Che secondo me, cioè, Cloud ha un potenziale per diventare un non lo so, uno scrittore di romanzi. <ride> un, pirla. Un, un pirla, questo sicuramente. Amica è una parola brutta, no? no dai, no, me frega, voglio dire. Posso anche dire Pippo. Vabbè, uh, 25 milioni, <ride> posso prendere, eh, dai, ci siamo quasi, 22 milioni. Rida purtroppo non può parlare, se no avrei chiesto a lui di raccontarmi delle cose. Rida, non ti vergogni, veramente? Che, cioè, a volte mi chiedo, perché, cioè, perché fai così schifo? Che se ti voglio bene, comunque, ci <ride> siamo fratelli, ci siamo tutti quanti amici, qua, no? Ah, mio. Basta, scusatemi, non lo faccio più. Però ho 25 milioni e amici, posso passare oltre. Ma io sono 3 milioni, <ride> aspettami. Ma no, però, aspetta un attimo, io ho trovato molte altre armi potenti, come. La No, però questa che a 800 è la più forte Adesso elimino tutte le armi Adesso, amici, tranquilli, non preoccupatevi Che posso buttare via tutto, sicuramente Ok, perfetto E poi mancherà solo una cosa Ovvero aprire la zona più figa del mondo, eh? Eh, lo so, lo so, figli stia Allora, elimina tutto? Sì, via Perfetto Apriamo? Perfetto Sono di nuovo povero Però intanto... Intanto qua ci sono nuove cose E Adesso però potrò aprire tipo i nuovi pet Fighissimi, guarda che belli i miei pet comunque. Sono veramente fiero Di essere me stesso adesso <ride> Cosa sto dicendo? Io devo diventare ricco, businessman Picchia okay, faccia, bambini Facciamo i businessman insieme Allora, no, cosa stai dicendo? Mi dissocio da questa cosa che ho appena detto E. Scusa, intendevo i goblin. Vedo, uh, ah il deserto Praticamente vedo anche le cose, tipo la percentuale di probabilità Che mi escano, tipo delle cose E tipo c'è una una spada epica con il 2% di possibilità che mi esca. Voglio quella spada ora. Ti prego, dammela. Ah, adesso voglio andare allora, a prendere un altro pet. Vediamo, un silenzio tutti. E raro, un altro pet raro. Però scusa un attimo, ma eh, vediamo se è meglio rispetto agli altri oppure no. Perché? Allora, se io vado qua sui pet. Questo pet raro che ha il 125%, caspita. Eh, e posso dirla mia, è veramente tanto. Adesso qua guadagnerò un sacco di soldi, guardate. Ush, usch, raga, sono un tipo ricchissimo, raga, voi non avete idea, sono schifosamente ricco cioè, Benvenuto, Claudio. io sono molto di te. Benvenuto a me stesso Perché parli basso adesso? Cosa ti è piaciuto? Eh, niente, benvenuto. benvenuto Benvenuto a me stesso Eh, infatti, veramente Vai, un altro, vai, vai, vai Tanto sono talmente schifosamente ricco No, no comune questo No, un altro ancora, dammi un altro, forza Vediamo Non comune, eh, che pizza un altro, vediamo, magari me ne uscirà qualcosa di bello Dai, che pizza, ma sempre gli stessi Che schifo Però se metto questi qua, che sono ancora più forti ehm, Tecnicamente posso avere Possibilità in più Tipo questo qua è del 100% di più Eh, raga, è una roba veramente Ho trovato una spada da 3.000 Una spada da 3.000, ma davvero da 3000? Che schifo Aspetta, voglio anch'io però spada da 3.000 No, io ho due, spa ho due spade da 2000 No, no, voglio anch'io Aspetta, come hai fatto a prenderle? Non puoi andare più avanti di me <ride> Come ti permetti? <ride> non è colpa mia Oh, okay, sì, invece Aspetta, raga, qua eh, Che figo le caverne, raga oh, Raga, davanti a me ci sono le caverne Oh, mio Dio, scusate se faccio uh, Adesso vengo a vederle Oh, mio Dio, voglio vedere le caverne Le voglio vedere Secondo me qui si nasconderanno i segreti più pazzeschi del mondo, raga Veramente, ho scrivete... trovato una spada da 4000! <ride> Sentite quanto è fogato. Poi, meno male che non gli piaceva Roblox a, a sto qua, invece no, gli piace. No, no, no. Roblox, best game ever! Eh, hai visto, hai visto, lo so, lo so che è il best game ever, amico mio. Lo so, lo so. Eh, però, io ho ancora la spada da 2000! Che schifo. Dai, dammi una spada da 4000! Ho una spada di cactus adesso. Dai, che spizza. Però adesso magari mi darà qualcosa di bello. Devo superare Cloud, scusate non chiuderemo questo video finché non supereremo Cloud, adesso veramente uh, adesso è una sfida, eh? È una sfida, sì, assolutamente Una nuova spada, vediamo un attimo ah, che pezzo, eh. Claudio ti odio, perché sei così fortunato? <ride> non è giusto <ride> Cosa ridi così? Poi parla, mannaggia a te Eh, sai, io... Essere big brain e il big brain porta fortuna Mm. Vabbè, allora porta fortuna anche a me, vediamo Mandami una tua magia no, di fortuna No, il big brain porta fortuna ai big brain Io sono un big brain, <ride> Dai, vai super... Eh, non so se si può dire Co Come ti permetti, dai, fammi <ride> un incantesimo di fortuna Vediamo allora, se ce la fai eh, Allora, Trova la spada da 4 Eh, vediamo, adesso magari la trovo <ride> Ti immagini se la trovo veramente, oh, ti giuro Per tutta la vita ti chiederò di farmi un incantesimo di fortuna Non sto scherzando okay, okay. Sarai tipo condannato a vita per questa nuova spada vediamo no non è da 4.000 mm. però forse adesso arriva eh. vediamo. vai usa tutte le tue energie mentali per farmi bam, bam, bam, bam, bam, bam, la spada migliore che tu puoi trovare ok vediamo <ride> cioè quella il cactus praticamente posso trovare la spada migliore <ride> come ti permetti eh, allora, eh. nuova spada vediamo mm. ah, ancora spada da 2.000 ma che pizza mm. ma forse oh, devi bello. provare ad andare a uccidere gli altri tizietti sono loro che me l'hanno data ma gli altri tiz tizietti chi esattamente quelli all'inizio, quelli all'inizio. All Aspè, ma qua c'è un tizio veramente enorme, che posso uccidere, posso picchiando. Beh, vediamo. Mm, no. Eh, però aspetta, devo eliminare diversi tipi di armi, che adesso le eliminerò immediatamente. Sì, sì, si può uccidere questo. Ok, eh, non uccidermelo, sennò ti devo uccidere io a te, mm, è chiaro. Ti, ti aiuto, ti aiuto Ok, aiutami ma eh, devo ucciderlo io, devo dargli io il colpo di grazia Adesso vediamo un attimo questa barra, vediamo cosa succede appena lo ucciderò Perché secondo me, adesso, fermo, non picchiare più Ci sono, ci sono, ci sono oh! Ma non è successo <ride> Hai detto una parola che non potevi dire ah, ah, ah, Scusa Cloud, ti devi vergognare, adesso fuori da, da, dal gioco, non potrei mai più giocare a Roblox questa è la tua punizione. Invece? Eh, no, invece niente. Vediamo una nuova spada. No, no, devo continuare, se no mi superi. Spada da 3.000, ok. Mi, mi, mi potrai punire alla fine del video. No, ti punisco adesso, come ti permetti. No, ok, scusa. Eh, adesso, guarda, eh, ma poi cosa vuol dire? Vuoi che fai spaventare le persone che ci seguono, eh? Cioè, <ride> mi punirai alla fine del video, quindi vuol dire che io vi do le mazzate. No, ovviamente, raga, non, non do le mazzate <ride> a nessuno, però adesso aprirò uno di questi pet che è, è raro volpe, ho trovato un pet raro anch'io ho trovato un pet raro vediamo un attimo però quanto fa questo, questo pet volpe eh no però dai fa schifo questo pet volpe che schifo dai volevo il pet Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. adesso prendo questo bene perfetto leggendario e... davvero pet leggendario 150 per che schifoso devo prenderlo anch'io wow. anch'io voglio dammi un leggendario eh ah, no, non si può no, fare eh, Non ci posso credere Dammi un leggendario detto Non comune di muo... No vabbè scusate ma com'è possibile Sono oh, È stato... un sacco di soldi No ti sto odiando Cloud <ride> Ti sto odiando che fortuna Aspetta vediamo una nuova arma Eh pure schifosa il cactus schifoso Lo sapevo io lo sapevo Va bene dai allora Le caverne ragazzi se volete le vediamo Ho un'altra spada da 4 Stai zitto No non ti voglio più sentire <ride> allora nel prossimo video amici eh, magari se lo volete di nuovo questa modalità andremo nelle caverne ovviamente cercheremo di sconfiggere lo schifoso di Cloud che continua a vincere su di me cioè perché ha fortuna sfacciata ovviamente io non no. è colpa mia se sono più bravo di te no hai fortuna semplicemente <ride> sentila come se la ah non lo sopporto lo devo bannare va bene allora ci vediamo al prossimo video ricordatevi di scrivere una maledizione nei commenti per Cloud ci vediamo al prossimo video ciao